Grazie Presidente. Eh, beh, qui siamo eh, innanzi a un provvedimento dai nobili intenti, ma dal, eh, purtroppo diciamo, dall'impianto non corretto. Allora, innanzitutto volevo eh, dire che questa, questa delibera era stata eh, calendarizzata in Commissione Bilancio, non ha il parere della Commissione, spiego, spiego perché, il 5 ottobre del... <coughs> Scusate ma oggi vedo che col consigliere De Primo almeno abbiamo in comune la Raucedine. Dunque volevo dire che era stata calendarizzata il 5 ottobre 2018, quindi anche in anticipo rispetto a quella che poi è l'attività che viene fatta nella parte finale dell'anno sulle delibere propedeutiche al bilancio, fra queste quella della Tari dove c'è la definizione della tariffa e nell'ambito della definizione della tariffa anche le eventuali esenzioni allora, in quella commissione fu invitato il consigliere De Primo che era il primo firmatario tra le altre cose se non ricordo male già il 5 ottobre non c'erano più rappresentanti o meglio il consigliere di Fratelli d'Italia che era passato alla Lega, già non rappresentava più Fratelli quindi non c'era un componente di Fratelli io invitai il, pre, il consigliere De Priamo, eh? sì, l'avevo comunque, avevo comunque invi, invitato e per diciamo, cause che, che chiaramente eh, in, imprescindibili non, eh, non poteva partecipare e, Ehm, tolsi eh, non trattai la eh, per delicatezza nei confronti del proponente, non trattai in quella sede il, eh, il provvedimento. Poi eh, evidentemente non c'è stata eh, più un, eh, una proposta o la possibilità di, di trattarla in commissione eh, perché siamo entrati successivamente nella fase di, eh, di bilancio e oggi arriva in, in aula senza il parere della Commissione, perché sennò ovviamente tutta una serie di osservazioni che vado a fare sarebbero emerse in quella sede. Allora, e perché parlavo di, eh, di nobile intento? Perché è chiaro che eh, agevolare certi tipi di attività non può che essere condivisibile, ma è sbagliato lo, è sbagliato lo strumento, per due motivi. Uno legato sostanzialmente alla alla costruzione della Tari, a come è fatta la, la tariffa che rispetto all'erogazione di un servizio prevede eh, diciamo il, la copertura dei costi attribuendo a ogni soggetto una quota, eh, una quota specifica tenendo anche conto delle, eh, delle esenzioni che si vogliono eh, inserire cosa che è stata puntualmente fatta per alcune categorie il eh, problema è che l'Atari ha una sua configurazione e eh, una sua quadratura per cui se si va a diminuire l'importo per eh, una, eh, diciamo una, una categoria specifica si devono trovare le coperture all'interno della stessa tariffa attribuendo quel costo ad altre, ad altre categorie, questo è eh, inevitabile quindi questo è un ragionamento per cui questo eh, provvedimento richiederebbe uno studio eh, preventivo sul come riconfigurare la tariffa applicando delle eh, detrazioni, riduzioni a una categoria piuttosto che a un'altra. Nell'ambito del, eh, dello svolgimento delle attività istruttorie rispetto alla proposta di delibera la delibera è stata sottoposta ai municipi. Sette municipi eh, hanno eh, scusate, otto municipi hanno espresso un parere sul sulla delibera loro proposta di questi sette hanno espresso parere non favorevole senza motivazione, il quarto municipio ha espresso parere non favorevole motivandolo con eh, la forma troppo generica e eh, diciamo, è, eh, rivolta solo ad alcune categorie eh, ritenendone il carattere discriminatorio nel confronto di altre categorie in crisi anche gli uffici pur danno parere favorevole quindi sia il ehm, gli uffici, il, il dipartimento delle risorse economiche che il, la ragioneria hanno dato parete favorevole ma ovviamente subordinato al reperimento delle risorse a copertura della, eh, della detrazione. Noi riteniamo che il, eh, ci siano molte categorie in crisi e quindi sicuramente si può fare un, eh, un ulteriore sforzo per eh, andare nella configurazione della tariffa che ripeto avviene con una delibera eh, eh, specifica è quella del, sulla Tari che è propedeutica al, al bilancio e che richiederebbe una eh, rivisitazione della tariffa, una rivisitazione e una variazione del, eh, del bilancio per eh, la giusta posizione delle partite. Allora su questo io ritengo che in, eh, serva uno studio più generale e magari trovare altre soluzioni per agevolare chi oggi eh, attraversa una difficoltà. Eh, ripeto la tariffa dei rifiuti può, eh, non può essere un, eh, un, uno strumento se non uno strumento marginale perché ci sono delle crisi profonde su determinati settori che ovviamente non riguardano banalmente il pagamento di, una, eh, di un servizio che comunque viene offerto al, a tutti quanti eh, coloro che operano nell'ambito della nostra città a diverso titolo ma richiedono degli interventi che ovviamente coinvolgano anche altre strutture e altri livelli istituzionali per dare il supporto necessario per rilanciare determinate, determinate attività. Nell'ambito della cultura direi che il, il, i primi interventi vadano proprio fatti nell'educazione dei nostri giovani e dei nostri ragazzi all'interno degli istituti scolastici o con percorsi ben più virtuosi di quello di una semplice eh, riduzione non si curano le malattie gravi con le aspirine, per cui credo che questa sia una delibera dai contenuti assolutamente superficiali e quindi non, purtroppo non, non votabile in questo contesto e con questa modalità. Grazie.